Ciao, Ciao ragazzi. ragazzi! Bentornati su Italish Abbiamo deciso di fare il continuo del video dell'altra volta Quello dove abbiamo fatto gli accenti inglesi E questa volta facciamo quelli italiani Quindi per questo video parlerò in italiano anche Perché l'accento italiano devo parlare in italiano. Esatto. Quindi non posso, non posso parlare in inglese. Esatto. Eh, non è con questo. un accento di italiano. Prima di iniziamo questo video vogliamo parlare con voi di una compagnia. Si chiama Soul Feel. Loro fanno gioielli. Ho questa colana. È personalizzata. Anche ho questo an anello. Personalizzato Personalizzato Questo è l'argento Questo è l'oro Questa compagnia è stabilizzata a New York Ma ovviamente fa, manda tutti i loro gioielli in giro per tutto il mondo Quindi non c'è non un problema di, di spedizione Sì, se e... abita a Hong Kong Quindi dovunque abitate nel mondo non vi preoccupate Perché Soul Feel arriverà da voi E ovviamente loro vendono anche altri gioielli Come bracciali, collane, orecchini, anelli Ovviamente tutto per ragazze il link per questa compagnia è nella descrizione del video Ovviamente metteremo un, uh, un coupon, un, un codice per il coupon Quindi andate a prendere il codice qua sotto nella descrizione come ho detto Coral E andate a comprare i vostri gioielli che volete ovviamente per voi ragazze E i ragazzi se volete fare regali alle vostre ragazze, alle vostre amiche, alle vostre sorelle, alle ah, sì, vostre mamme Per i compleanni Compleanni, sì, happy Cumple birthday, birthday. Happy birthday. Say, say. Cominciamo con il video ragazzi, andiamo Abbiamo preso un video e è stato molto difficile trovarlo Perché è praticamente impossibile trovare video sugli accenti italiani Ma almeno delle persone reali Cioè ci trovi... c'è cioè una persona stessa che ti fa tutti gli accenti d'Italia E invece non trovi quello vero della nazionalità che fa l'accento Usiamo questo video che abbiamo trovato E, e li proviamo un po' Questo è... <ride> Mi sono sbagliato Ok, cominciamo con il Nord Cominciamo quindi con Milano Non facciamo tutte le regioni perché... Sono diversi gli accenti però variano di poco. Anche quello in inglese che abbiamo fatto non è sì. da tutti di questi di accenti. Sentiamo questo che dice. Weterun, non vedi che sto andando di fretta? Ok, questo dice. Weterun, wes, è come au in romano. Ok. Quindi è weterun, non vedi che vado di fretta. Weterun, non va... Non pare che... Non vedi? No. Ah. Non vedi? Wetteron, non vedi che vado a fretta? Però adesso è milanese. Wetterun, non vedi che vado di fretta? Wetterun, non vedi che te di fretta? Vado di fretta. Non vedi che vado di fretta? Wetteron? Non, We non vedi che vado di fretta? Oh! In italiano. No, Non vedi che vado di fretta! Sì, ma quello è tutto sbagliato. <ride> stare qui con te non c'ho mica il tempo di stare qui con te non c'è amico che stare Con a me prova a dirlo barbon barbon no è barbon barbon perché dici barbon ho detto barbon oh. <ride> perché è una cosa che veramente mi garba un sacco è una cosa che veramente mi garba un sacco è una cosa che veramente mi garba un sacco mi harba un sacco Mi harba un sacco Sì, perché a Firenze, cioè in Toscana, c'hanno sta cosa della C aspirata Se <ride> sì, tipo fosse un H È una cosa e mi harba un sacco È una cosa Ma <ride> come dai? È una cosa e mi harba un sacco Ma cosa è significa? È una cosa che mi piace tanto È una cosa che mi harba un sacco È una cosa che mi harba un sacco è una cosa mia monza. però sai dire è una cosa? di una cosa? una cosa? si sì, è una cosa si sì, è una cosa la sai la cosa così? lo sai la una cosa così la cosa ho con la cannuccia corta corta la cosa con la cannuccia la nell'inzionale ma che Magari detto? adesso facciamo l'accento invece romano quello mio okay. ma devi parlare piano. più piano sì, perché okay. si perché se parla veloce prima non posso capire. Okay. ok. Akiko. Fatta di una cosa. Akiko. Akiko. Akiko. Akiko. La C ce ne stanno 8 Akiko. Akiko. <ride> e mo ta devo di una cosa. eh Perché hai parlato veloce? Non è era veloce? Cioè, sì, era troppo veloce. Akiko. E mo ta devo di una cosa. Akiko. A mo ta devo di una cosa. E mo. Ta devo di! Una cosa. Molto da di. Ta devo di! Ta devo di! Ecco brava! Ecco brava! Beh, basta! Perché in romano, noi mettiamo tutte le parole insieme, quindi invece che di. Tela devo dire, ta devo di! È tutta una parola. Ta devo di! Ok, questo è un insulto. Oh. Ok? E a Roma noi diciamo Sì, noi diciamo di... Dicevamo. Dicevamo. Dicevamo. Dicevamo. Dicevamo. Dicevamo. prova di Dicevamo. Dicevamo. si, si. Dicevamo. Dicevamo. Ma no, di scemo. Dicevo. Di eh, più o meno, però sei scemo così. Noi dimo. Famo così, noi dimo. Li tua. Quando devi mandare a quel paese qualcuno, quando, quando devi insultare, mm. ok? Dici li mortaci dua. tua. Eh no, o devi meglio, perché questo deve venire proprio dal cuore. Li mortaci dua. Eh no! Allora, tu immaginare che stai guidando. Ah Ok, fai l'incidente con la macchina uh. E tu a quello che fai Alli mortacci tua Alli mortacci tua Però devi fare Alli mortacci tua Non posso fare così Annagio. Prova quest'altra, questa è stata potenziata dai romani L'anima Deli meglio Mortacci tua No, ho dimenticato già <ride> L'anima L'anima. Del meglio. Del meglio. Del meglio. De meglio. No, del meglio. De meglio. De meglio. Mortacci tua. Mortacci tua. E dei tre quarti. E dei tre quarti Da palazzina tua. Da palazzina tua. L'anima deli meglio, mortacci tua. L'anima che no. c'è da mortacci tua. Proviamo così Proviamo così. L'anima del meglio motaci tua è di tre quattri della palazzina tua Però devi dire pure Dai Ah, dai No dai, l'anima del meglio motaci tua è di tre quattri della palazzina tua è terribile, lo so allora facciamo adesso invece Napoli, scendiamo Napoli! già Napoli mi per... pizza, Napoli, sì, mi piace la pizza Napoli Sì, ti piace la pizza napoletana però state buone State buone State buone State buone Wey, amma belle Wey, amma belle we Ehi, ehi, ci stiamo, amma belle hey, yeah, E' bell, hey. prossimo, stiamo in Calabria Quindi parliamo calabrese, va bene? Ok, cal... Parliamo calabrese, va bene! E eh, Il calabrese è quello che ti sputa tutto il tempo! Perché adesso te è tutto tuffiato! Ma sembra una vecchia persona! Sono molto vecchia! Ma sentate che oh, sta molto che sta strellando! Vecchietta. Ma cosa ti strilli? <ride> lo sai che nel sangue io ce ne tengo pure un calabrese! Anche io! Sangue inglese! Siamo tutto calabrese, non sento inglese! Sono tutto inglese, non calabrese! ma perché parla che pare che stai? Mi senti che il mio testo esplode! Perché stai a strillare come una matta? <ride> e ti <tu> strilli. <ride> Avanza lui. Vieni in Calabria che c'è il mare bello! Provaci! Provaci mannaggia la miseria! Vieni in Calabria che c'è il mare bello! Vieni in Calabria! C'è il mare bello! Ma come l'ha Ma fa schifo! Siamo a Palermo, ragione un po' buone! Coro se n'è andato e non ce la fa più! Allora, adesso siamo in Sicilia, ragazzi, quindi parliamo con l'accento siciliano. Coral, facci capire, facci sentire questo accento siciliano. Ah, uh, ok, sono in siciliano. Ho oh, fame. Metteci un po' di entusiasmo, Vuoi Andare in Sicilia. Volevo andare in vacanza a Sicilia. Sì, però questo è italiano, è fatto pure male. Proviamo a fare quello sardo, però io non ci so capace con quello sardo. Tu sei capace con quello sardo? Ok, qua stiamo in Sardegna, aio! Questa è l'ultima, si? Sì. E se questa è l'ultima, stiamo in Sardegna Io non ci sono capace di fare l'accento sardo Però non poco ci provo Tu vanno, provo Abbiamo fatto la... Il Melodivo Ma questo sta solo strillando, aio! Ok, basta, Coral non ce la fa Quindi al massimo possiamo provare a fare l'accento milanese Che è l'accento che le piace di più, vero? Piace. Ti piace l'accento milanese? Mi piace l'accento che ama. Oh, no. Diana. Diana? Diana. Anna. Anna. È Diana? Anna. È Diana? Anna. Avevi detto Diana. Anna, Diana, sì. No, Diana, Anna. Di Anna. Di Anna. Non Diana, di Anna. Lei viveva a Trieste. No, no, adesso. Viveva. Viveva. Lei viveva in Trieste. Sì. Trieste? In... in Trieste? In Trieste. In Trieste. Atrias Atrias <ride> Sto confondendo il mio Andiamo a cercare di tutti i stagetti. Andiamo avanti Quindi ragazzi il video è finito Se abbiamo finito questo video Grazie per aver guardato Questo video Non dimenticate di cliccare subscribe Iscrivetevi <ride> Clicca con il centro italiano Subscribe Non scordate di controllare i sudfilm. Il loro sito è questo dove potete comprare tutti i gioielli personalizzati. La personalizzazione può essere sia del colore delle varie pietre, ma anche il colore delle collane, di anelli, bracciali e orecchie, e potete farli di tutti i colori che volete. Ci vogliono dai 5 ai 7 giorni per personalizzare i vostri gioielli. Dopodiché li spendiranno velocemente a casa vostra. Il codice del coupon è CORALG115, dove potrete usarlo sul loro sito per poter acquistare tutti i loro prodotti con il 15% di sconto. Grazie ragazzi, grazie per essere stati qua Iscrivetevi, lasciate un mi piace, qualche commento E condividete con gli amici il video Ciao, ciao ragazzi ciao.